dobbiamo fare i cittadini, pensare a lavorare, a crescere i figli eccetera invece loro sacrificano il tempo per eh, colmare una serie di lacune allora io ho pochissime cose semplicissime da dire che l'azienda SAVE è un'azienda come qualsiasi altra in Italia ne abbiamo 4 milioni e le leggi sono giuste, sono troppo morbide, sono da modificare ecco, su questo sicuramente si può discutere ma non si può discutere sul fatto che qualunque soggetto che opera in Italia, deve rispettare la legge. Quindi il mio ruolo non è un ruolo di parte, io non ho, come, come parlamentare, io ho un ruolo, come si dice, super parte, se devo semplicemente accertarmi che le regole vengano rispettate. E siccome ci sono delle cose già oggettivamente non rispettate, perché ricordo a me stesso che le precedenti commissioni via avevano già imposto dei lavori da far fare all'aeroporto di Treviso fognature e altre cose che non sono ancora state fatte ricordo a me stesso che l'aeroporto di Treviso è l'unico aeroporto che ha questo numero massimo di voli eh, prescritto, cosa che negli altri aeroporti non c'è e anche lì bisogna chiedersi perché l'aeroporto di Treviso ha questo numero e naturalmente come diceva il signore prima c'è questo problema oggettivo di questi allevamenti di pesci che sono chiaramente un forte richiamo per gli uccelli e i dati ufficiali ci dicono che una grossa percentuale di incidenti è dovuta agli uccelli che finiscono nei motori degli aeroprani. Quindi c'è lo sforamento del rumore che è stato certificato dall'APA da un anno fa, due anni fa, quello che è c'è la valutazione del patto sanitario che ora per legge deve essere fatta in tutte le occasioni in cui ci sono sicuramente i rumori che va fatta quindi semplicemente la legge va rispettata come battuta finale ringrazio tutti i giornali che hanno finalmente capito che un politico del nord riesce a gestire un ministero di Roma e un ministro che è del sud quindi potete andare orgogliosi del fatto che finalmente avete un politico del nord che riesce a fare queste cose Bravo. <ride> Posso fare una piccola domanda? Una domanda, una domanda. Certo. Onorevole, lei vicino al, al potere chi Nel 2007 il Ministero aveva espresso un parere interlocutorio negativo verso la prima proposta che fece Save la presentò nel 2002 si è trascinata fino al 2007 dove c'è sospensione no? ma in data 14 maggio 2007 il ministero dell'ambiente ha posto il limite il vincolo dei eh, non potrà effettuare un numero totale annuo di movimenti superiore a circa 16.300 movimenti aggiungendo che in caso di inadempimento nei termini indicati lo scrivente ministero matm scrivente ministero attiverà con la collaborazione della regione Veneto e dell'ARPA Veneto tutte le iniziative di tutela che si dovessero rendere necessarie tutte le iniziative di tutela per mantenere l'ordine di input 16.300 del 2007 vi leggo l'andamento dei voli che c'è stato per curiosità questo limite è stato ribadito nei pareri del 2013 negativo pareri negativi due nel 2014 in cui dicono sempre fino alla conclusione del nuovo procedimento di via non dovrà essere superato il numero di voli già indicato nella nota TSA del 2007 la domanda è se il MAF, il Ministero dell'Ambiente, nel 2007 si è impegnato a garantire e a tutelare questo limite porto, come mai che in tutti gli anni successivi il gestore ha fatto quello che ha ritenuto di fare per i suoi interessi con un incremento costante di numero di movimenti e nessuno è mai intervenuto? È è Noi stiamo constatando l'assoluta assenza da parte di chi di dovere nel far rispettare quello che il Ministero ha già fatto. Sitenziato. cioè sua competenza si la domanda è è chi è, è che deve assumersi ma la responsabilità sì, di fare intanto, intanto che invito sia Scarabella che Zanoni ad accomodarsi Beh, e, vedi, e a dire la loro perché eh. ovviamente come regionali diciamo sono 16.000 per cento in partenza pertanto arriviamo a 25.000 tanto per dargli un'idea io rimanisco solo sono mesi che sto seguendo la vicenda o meglio sono anni che sto seguendo, adesso siamo, siamo in maggioranza diciamo, da, da quasi due anni, quindi ci siamo ancora di più. E quindi le mie interlocuzioni col Ministero ci sono e come. Ovviamente quella di prima era una battuta, il Ministero è il potere esecutivo, ha la sua autonomia e indipendenza, però questo non toglie che io ci parlo continuamente e vi assicuro che tutte le documentazioni, tutte le, le, le osservazioni, i nuovi dati vengano, diciamo, arrivino dove devono arrivare e vengono presi in considerazione quindi io quello che posso testimoniare guardandomi tranquillamente negli occhi è che io continuerò a starci sopra a questa, a questa, a questa situazione e so che sicuramente Simone aveva una cosa da dire relativamente al fatto che è 17 anni che andiamo avanti con questa storia poi Sicuramente anche Andrea ha una lunga esperienza su questo per cui mi lascio tranquillamente. Solo la battuta che, a parte che a leggere i giornali, l'altro giorno mi sono precipitato in aeroporto per vedere se gli aerei decollavano perché sembrava che aveva con questa mossa di girotto passato l'aeroporto e mi sembra che anche voi che ci vivete là, gli aerei continuano ad andare su e giù. Quindi questo blocco dello sviluppo, se non altro, non è immediato. Perché, eh, seconda battuta, visto che sono 17 anni appunto che questo iter è in essere, insomma, con vari eccetera eccetera, anzi pareri negativi, vorrei solo ricordare a me stesso che per circa 2-3 anni Zai ha pure fatto il ministro, mi sembra a Roma e quindi se questa questione era di primaria importanza per questo territorio magari dal ministro non competente ma magari in consiglio dei ministri poteva ricordare qualcuno di dare il parere se ci teneva così tanto perché sembra sempre che queste cose esplodono dall'oggi al domani adesso arrivano i 5 stelle e sono la causa del blocco del paese il Mosono va con 5 stelle l'aeroporto 5 stelle l'Ilo è 5 stelle, l'alitalia 5 stelle cioè, sono cose che sono ferme da 20-30 anni e arrivano in 5 stelle e bloccano tutto sulle cavallette quindi magari in quei due, o tre anni che era ministro, qualcosina poteva farla per il suo territorio, oltre al prosecco, insomma. Quindi mi permetto solo di fare queste semplici battute, che se noi blocchiamo tutto, forse perché qualcuno, quando che invece voleva accelerarle, quando era a posto, non ha fatto un bene amata cippa, insomma, per fare questo, per fortuna, da un altro punto di vista. Però adesso che non si accusi i 5 Stelle di bloccare tutto, perché insomma, credo sia una barzelletta che insulta l'intelligenza di Irene almeno di una buona parte, io spero. Questo è quello che ho da dire. è ingeneroso, è valida, perché adesso ci, ci darà una bandiera per ogni neonato del è una cosa utile. Sto pensando, probabilmente. Eh, io penso che eh, il Ministro ha fatto molto bene a chiedere queste ulteriori verifiche, perché di mezzo ci sono molti aspetti che, come abbiamo sentito, stati approfonditi. Tra l'altro ricordo che eh, nella nuova direttiva via del 2014 di cui sono stato relatore si parla anche di salute che eh, è una novità rispetto alla valutazione di impatto ambientale e quindi è giusto che queste verifiche vengano fatte fino in fondo. Eh, chi eh, amministra dovrebbe essere contento perché eh, prima viene la tutela dei residenti dell'ambiente e dopo vengono altri interessi, cioè la salute deve essere prioritaria. E sul fatto di questi eh, movimenti, come diceva Pona prima, prima, ehm, allora, eh, che tra l'altro ringrazio perché è stata la mia fonte di, di, di informazioni, come ringrazio tutto il comitato, come hanno fatto chi mi ha preceduto, perché è il lavoro che è stato fatto è stato egregio, perché non, ce ne sono tanti comitati ma questo comitato in particolare è un comitato che è sempre sul pezzo, che approfondisce tecnicamente e giuridicamente tutti gli aspetti e questa non è una cosa da poco insomma, cioè, quindi il sostegno poi anche i cittadini che è tantissimo allora questi 16.300 movimenti erano stati decisi e in realtà poi sono, abbiamo visto col master plan diventano 22.500 e, e difatti eh, se uno va a vedere i 24.500 reali diventa praticamente una sanatoria questa qui, è, è di fatto una sanatoria. Fatto, il fatto che abbiano furato e nessuna autorità sia intervenuta è che tutto passi, insomma questo la, la dice lunga, veramente la dice lunga. Eh, sulla questione della sanità e della salubiltà dell'ambiente, ricordo che siamo in procedura di infrazione come Regione Veneto. Giusto? Giovedì in Commissione Ambiente abbiamo esaminato le quattro procedure di infrazione, cioè la violazione delle norme europee eh, di cui è colpevole la nostra regione. Una delle quattro procedure, che è, secondo me è la più seria, è quella sulla violazione della, qualità, della direttiva sulla qualità dell'aria. e Quindi siamo in procedura di infrazione, rischiamo una sanzione, e il particolato eh, purtroppo è fuori controllo, non riescono ad abbatterlo perché fanno anche pochi interventi, pochi finanziamenti di. Utili per. Quindi eh, abbiamo l'Agenzia Europea per l'Ambiente che ci dice che ogni anno in Italia muoiono prematuramente tanto 80.000 persone. Queste sono concentrate in Pianura Padana. In Pianura Padana abbiamo già una situazione terribile. Figurarsi a avere un punto di inquinamento come questo, eh, fuori controllo perché dai 16.000 siamo passati ai 24.500, eh, concentrato in quest'area, che cosa significa? Eh, quindi eh, eh, parlano di 100 milioni di danni al settore, ma è possibile che si guardi tutto sempre solo sul, sul, sul punto di vista <coughs> economico, cioè eh, i cittadini e la loro salute sulla questione della ZSC il sito di importanza comunitaria che cosa dice l'ente gestore della ZSC della zona speciale di conservazione, che cosa dice l'ente gestore? C'è un ente gestore per l'unione di queste zone, è previsto per legge, in anticipo c'è un'altra procedura di inflazione perché il Veneto ha istituito, prima si chiamavano CIC, dopo sono diventate zone speciali di conservazione, ma non ha mai istituito gli enti gestori. Non ci sono gli enti gestori, quindi sono delle entità senza un <susurra> ente responsabile al quale si potrebbe fare appello vista queste violazioni. Abbiamo fatto bene a fare le denunce. No, no, ho fatto benissimo, bisogna sempre mettere mani, le mani avanti. Poi, allora. eh, se consideriamo sull'inquinamento, con eh, dati che si trovano un po' dappertutto, che una inquina, quando si sposta con 600 auto, euro o meno, moltiplichiamo, cioè, capite insomma che i che impongono con le ordinanze, vincoli e supervincoli, e dopo abbiamo un impatto del genere. Ma l'altra cosa, l'altra cosa è il Adesso si parla sì, molto sì, sì. di cambiamenti climatici, uno dei, degli apporti di anidride carbonica principali è il traffico aereo, e il low cost poi, perché sono fuori controllo, il low cost costano poco e quindi sì. tutti ma, ma, sì. si spostano. 10% sì. è dai coltivoli, Pensate, ma in prospettiva io credo che siano così accaniti perché in realtà l'obiettivo non sono i 24.500 o i 22.500 io penso siano molti, molti di più perché, e questo si capisce da, dalle dichiarazioni del stesso governatore all'indomani dell'approvazione del nuovo sito a UNESCO delle colline del Prosecco dove ha detto che abbiamo un potenziale e dobbiamo arrivare a un milione di turisti in più un milione di turisti in più da dove arrivano? arrivano qua in macchina eh, capite che qua siamo sull'ordine di altri 5-10 movimenti in più rispetto a quelli attuali questo è il, il, il vero obiettivo per quello sono così accanuti perché per loro questo è un primo obiettivo in realtà eh, questo lo dicono loro eh, sono tutte affermazioni che dicono loro in realtà c'è da aspettarsi che puntino molto molto più in alto quindi dico Meno male che c'è stato questo intervento del Ministero dell'Ambiente perché sarà orocolato ogni approfondimento a tutela naturalmente della salute. Consentitemi ancora una cosa, vi chiedo scusa, all'inizio ho fatto dentro e fuori perché fuori c'erano i giornalisti che hanno dovuto riprendere, adesso vediamo tutto quello che ho detto, vediamo cosa uscirà. Eh, io una cosa volevo dirla se c'erano i giornalisti all'inizio eh, adesso mi hanno già ripreso e quindi bene così eh, tre anni fa c'è stata una speculazione sul mercato elettrico io me ne sono accorto, l'ho denunciata il tribunale di Milano l'ha bloccata e ha bloccato quegli aumenti della bolletta per un miliardo di euro 2000 miliardi di lire voi avete letto una riga sul fatto che il senatore Girotto aveva denunciato questa cosa e ha bloccato un aumento di 2.000 miliardi di lire? assolutamente no, sì. no. Eh, sto lavorando per quanto riguarda un ulteriore abbassamento della bolletta elettrica per fare in maniera che tutti i condomini possano finalmente installare un impianto sul tetto stiamo parlando di 20 milioni di italiani stiamo parlando di 1.200.000 condomini che in questo momento non possono mettersi, o meglio non ha un senso economico che si mettano l'impianto impianti sul tetto. Io sto lavorando da due anni a una norma e siamo in addirittura d'arrivo per fare in maniera che finalmente la gente possa abbassarsi il costo della bolletta eh, 20 milioni di italiani su 1.100.000 condomini. Avete mai letto una riga su questo? Eh, sto lavorando su una cosa su cui non si vuole scrivere una riga, che sono i rifiuti nucleari: i rifiuti nucleari che ci rimarranno per 200.000 anni quindi non i nostri, no, nostri nipoti e pronipoti ma siamo parlando di 200.000 anni ci sto lavorando da 7 anni adesso di 2 anni siamo al governo e quindi ho fatto un affare assegnato su questo sono andato a visitare 5, ex, 5 siti in cui vengono collegati <coughs> questi, questi rifiuti in maniera temporanea perché la legge ci impone di costruire un deposito definitivo avete mai letto una riga su questo? sto lavorando per risolvere quello che è una situazione legata all'articolo 10 ovviamente non sapete cos'è ma afferisce centinaia di migliaia di imprese del settore dell'edilizia che è un settore che ha visto mezzo milione di posti di lavoro in meno negli ultimi anni e sicuramente non avete letto una riga anche su questo per cui questo avrei voluto dire ai giornalisti presenti ma ehm, No, sono andati, e, e, e ovvi, ovviamente non riferito ai giornalisti presenti ma chiaramente ai direttori dei giornali e delle, dei, dei canali televisivi sappiate che l'ultima volta che mi hanno chiamato mi hanno chiamato per chiedere un parere sul fatto che il sindaco di Esolo non dava la piazza principale a, a, a Di Battista che doveva fare il comizio eh, quindi voi avete davanti immeritatamente il presidente della commissione Industria, Commercio e Turismo ed è il soggetto che de decide quali leggi vanno portate avanti perché se io dico no una legge non va avanti e questo è il potere non mio ma di tutti i presidenti di commissione e io sono della commissione Industria, Commercio e Turismo e non mi viene mai chiesto nulla su quello che faccio ecco, questo ditelo ai cittadini di Treviso perché io sono un presidente Grazie, per te. grazie vorrei dire una cosa oggi no, è il 75 anniversario dell'ICAO che è l'organizzazione mondiale dell'aviazione civile e l'anno dedicata all'aviazione eh, all sostenibile okay? c'è una protesta di tutti i comitati del mondo no, perché noi abbiamo contatti con tutti i comitati del mondo e anche quelli d'Italia no? per richiedere in questo giorno di mettere una tassa sul gasolio aeronautico. Il Perché? Eh? Il kerosene. Sul cherosene, sì, si chiama cherosene okay. Quindi voi sulla vostra pagina Facebook scrivete in Cao metti la tassa sul cherosene, che ce ne stanno milioni oggi eh, in giro per il mondo che protestano per cioè, far sì che questo. Settori diventi applicativamente come tutti gli altri, perché siamo quelli che potenzialmente induniamo di più adesso. Allora, Grazie. una cosa: la domanda, domanda è loro, paraoli, No, sicuro avevi detto tu che per sale, per passare, Marchi è un tonno, un trota. Sì. Invece, Marchi, secondo me, è l'italiano medio che sa che le cose. Pagando e avendo gli agganci giusti si possono fare in Italia. Questa è la realtà, purtroppo. Questo... Io più le trota da... Devo Sono chiedere una cosa ai politici, parte parte parte che forse sanno meglio dell'amministrazione. Allora, secondo voi, un amministratore, che senza girarci tanto intorno, è il sindaco Conte, che non ottempera alle proprie responsabilità, cioè che di fronte a un'evidenza di pericolo per la salute pubblica non prende dei provvedimenti? È denunciabile? Va denunciato? Oppure cosa ne pensa il dire? Allora, eh, io non conosco alla perfezione quelli che sono i poveri di un sindaco e mi scuso per l'ignoranza. Eh, diciamo che qui siamo in una situazione che eh, va suffragata da tutti i possibili fatti. Io quello che dico è questo. Se 15 anni fa la politica quando la Mitel iniziò a produrre i suoi materiali e inquinare di ZAPFAS se la politica si fosse immediatamente attivata non saremmo arrivati dove siamo adesso che abbiamo la seconda fata d'Europa più grande e inquinata da ZAPFAS che dureranno centinaia di anni quindi la politica ha il dovere di avere un eccesso di prudenza piuttosto possiamo essere colpevoli di eccesso di prudenza ma mai di difetto di prudenza Ora, ci sono le situazioni già conclamate oggettivamente di sforamento e di illegittimità, di quindi direi che qualsiasi amministratore della cosa pubblica dovrebbe attivarsi. Se non lo fa, per... se sta immobile, Io, cioè, qual è la gerarchia? Chi è che controlla il sindaco che è immobile? Che è affetto eh, cioè, dal eh, motorismo enorme? Su non... eh. una cosa, eh, se sì, si tratta di... Eh, Commissione per quanto riguarda ad esempio l'applicazione di una sanzione prima ancora Vetti diceva che, o, o parola, che eh, il sindaco di quinto ha elevato una sanzione seppur minima da 3 di euro mentre la stessa richiesta fatta da 3 di 2 mila euro siccome si, si non tratta non so. anche di fondi, di denaro pubblico perché è denaro che poi viene interessato dal pubblico io credo che potrebbero esserci gli estremi per fare un esporto alla corte dei conti per un danno radiale pur minimo, ma effettivamente... Cioè il fatto che non abbia emesso nessuna... Ehm. Se c'erano gli estremi ero obbligato a fare un atto... Ah, fatto questo è interessante. Per Quindi cioè come comitato... Abbiamo fatto l'emissione dei conti... Abbiamo fatto l'emissione della corte dei conti... Ah, ah, Quanto con concerne ah. la mancanza... Dell delle missioni centraline idonee a rilevare le progetture no, antidumore la ricerca navale però è molto più preciso sì. e noi l'abbiamo fatto su questo sì. aspetto altra cosa che... ridicola io ho un piccolo impianto sì, di energia sì. elettrica sì. che secondo il comune di Treviso disturbare era, era 62 dec era di due decibel fuori norma di legge mi ha dato una multa di 2000 euro ho fatto fare le analisi ARPA da casa mia per il rumore aereo questo a casa mia ho fatto questo impiantino mi ha dato una multa perché è un po' fuori rumore ieri io gli ho fatto misurare a casa mia il rumore aereo è totalmente fuori norma e il sindaco non ha emesso nessuna ordinanza e non ha dato la multa per quello forse quella della corte dei conti è interessante sul danno Sul danno eravigliato mi piace questo la postilla ha eh, parlato con uno di più importanti del movimento Telenontana ed era amareggiato perché si sentiva un po' abbandonato dai 5 Stelle e ci sono ancora dei grossi problemi a parte di un'opera che ci costerà vivere di Dio, al di là di delle pubblicazioni che dicono che costerà X milioni, quando per, ultimamente, se almeno si è qualcosa di più, se pare siano arrivate... 9 miliardi facciamo, siamo, 15. facciamo il pendice. quindi il Veneto è mai combinato perché mi sì. sì. ascoltavo sì. su Antenna e notizie proprio buttate lì in maniera ordinare così che noi in Veneti siamo un po' pentoni, ma veramente siamo un sì. po, po' amministrati non, non volevo adesso fare di no no no all'inizio quando è stato denunciato il fatto di, che, di che, tipo, che tipo di sviluppo vogliamo ma è chiaro che tutto quello di cui stiamo, di cui stiamo parlando tutti i problemi in Italia sono tutti problemi culturali perché se vogliamo la moglie ubriaca e la botte piena se vogliamo tutte le comodità se vogliamo con l'auto arrivare davanti alla scuola dei bambini per metterli giù perché non possono fare 10 metri a piedi insomma se vogliamo tutti se vogliamo tutti i diritti e non vogliamo nessun dovere è chiaro che siamo, siamo sempre in questa situazione andremo sempre peggio. è ovvio che il problema è culturale ed è, ed è dappertutto se vogliamo eh, passare sopra l'ambiente passare sopra la salute e mettere solo il profitto al primo posto è chiaro che siamo in questa situazione io sono vent'anni che denuncio quello che è lo strapotere delle banche ma mica lo denuncio io lo denunciano tutti coloro diciamo, che hanno un, un, minimo, un minimo di cultura e però vedete siamo ancora in questa situazione che in Italia c'è un unico istituto che fa finanza etica tra l'altro sappiate che in Italia c'è una legge dal 2016 che definisce cos'è la finanza etica e definisce quando un istituto bancario può eh, mettersi il bollino di eh, istituto di finanza etica perché deve rispettare sei criteri, in Italia ce n'è uno solo e ha solo 40.000 soci, non vi dico solo perché sono pochi 40.000 soci eppure è il più grosso problema mondiale quello delle banche dei prodotti finanziari derivati la, la, la crisi, le conseguenze della crisi del 2008 le stiamo ancora pagando però la stampa non vi dice che siamo in un'altra bolla finanziaria che è ancora più grande di quella del 2008 e questo dipende moltissimo da ciascuno di noi perché i nostri soldi li portiamo su banche tradizionali banche che applicano la leva, la leva finanziaria di 1 a 500 che vuol dire che quando voi portate i vostri 1.000 euro, dico una cifra molto semplice così si capisce i vostri 1.000 euro di stipendio in banca la banca con quei 1.000 euro fisici fisici che gli avete portato va a chiedere prestiti alle, banche, alle altre banche ottiene ottiene altri 9.000 euro di, di prestiti e arriva a 10.000, con quei 10.000 va sui mercati finanziari speculativi quelli che hanno causato la crisi del 2008 e con quei 10.000 euro che sono già virtuali ne controlla, controlla derivati per un controvalore di mezzo milione di euro per cui sappiate che il vostro stipendio voi pensate che valga 1000 euro no, vale mezzo milione di euro sul mercato finanziario è moltiplicato per tutti gli italiani ma ribadisco, questo è un problema culturale perché l'unico istituto finanziario etico in Italia ha 40.000 soci quando gli italiani siamo 60 milioni e ribadisco che è un problema non solo diciamo, etico, è persino economico perché sfido di voi a dirmi chissà il fatto che negli ultimi dieci anni le banche etiche europee che sono 27 hanno reso mediamente hanno reso, hanno guadagnato tre volte di più delle grandi banche tradizionali quindi non solo gestiscono il denaro in maniera più etica ma fanno guadagnare di più sono dati ufficiali il rendimento medio delle banche etiche è tre volte di quello delle banche tradizionali mentre le sofferenze sono tre volte più basse le sofferenze penso che avete imparato tutti a, a sapere che sono i crediti che poi difficilmente tornano indietro. Quindi è tutto un problema culturale. <coughs> e ovviamente siamo stati fino a mezzanotte. No, no, ha senso, no? cioè, Noi con la conferenza stampa abbiamo finito, Poi no? oh, se volete incontrare Girotto o quelli qua presenti noi abbiamo organizzato questo nel giro di due giorni non possiamo fare più di questo era soprattutto per la stampa ma anche per informare i soci diciamo, che sono potuti venire che sono attivisti eccetera quindi faremo o prima di fine anno all'inizio del prossimo anno una grande, un grande incontro dove potete, potete richiedere di più evidentemente a, a, ai presenti a Gianni eccetera e, e, e soffermarci anche su queste altre problematiche io ringrazio Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.